Caccia play, premi like, ci stanno letti tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi uh, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si altro e ombre Matalo, matalo Camperon dietro la gru E di iscriverti al canale Maxi mix su Youtube Senti uh, di tutto e di più Forza fallo pure tu Perché uh, con le tigre di Roma sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi porto un glitch per poter eliminare tutti quei posti vuoti che magari avete in garage, avete nel CEO, avete nella base operativa, insomma dove cazzo li avete? Allora io qui ragazzi ho un posto vuoto, un posto vuoto che non posso rimpiazzare con nulla perché eh, quando vado per comprarci sopra qualcosa e non me la lascia comprare adesso vi faccio vedere ricordatevi che siamo nel terzo garage del ceva quindi andiamo a comprare una elegi vado già non dovrebbe eh, vedete, eh, quando io entro non dovrebbe comparire questo. questo ma doveva comprarsi e basta quando vado per sostituire mi dice non venduto allora che cosa si può fare per eliminare quel posto da lì allora ragazzi perché dico da lì perché quel posto eh, per il momento ancora non si può eliminare di, definitivamente si può eliminare dai garage si può eliminare dalla base operativa si può eliminare dal ceo ma mh, diciamo c'è un prezzo da pagare lo stesso posto che noi abbiamo diciamo buggato nella base operativa o nel ceo o in un qualunque altro garage andrà a buggarsi nella clubhouse ragazzi quindi eh, non elimineremo completamente quel posto però magari eh, per alcuni che vogliono vedere i garage completi e della clubhouse non gliene frega un cazzo perché ce ne stanno tanti che eh, della clubhouse sinceramente non gli frega niente a me personalmente non è che mi interessa molto della clubhouse è un è una, diciamo una proprietà che sfrutto pochissimo però i garage mi piace vederli tutti compatti, mi piacerebbe vedere il palazzo del CEO con tutti, con tutti i miei veicoli, cazzi e mazzi, insomma. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiamare un veicolo dalla Clubhouse, come ho appena fatto io, e lo dobbiamo andare a vendere. Voi direte, e che cazzo fa se lo andiamo bene sto veicolo? ragazzi questo farà sì che il vostro eh, posto libero diciamo quello che avete nel ceo dove cazzo ce l'avete andrà a finire nella clubhouse e adesso vi farò vedere io adesso vado a vendere questa sanctus vendo insomma la sanctus e immediatamente vado a comprare nel ceo dove non mi faceva comprare e vedrete che ora mi farà comprare direttamente, non mi farà neanche entrare nel, nel menu del garage. Vedete? Mi fa, diciamo, comprare direttamente. Allora, io avevo due posti buggati nel CEO, non so che cazzo ho fatto, però uno mi si è sbaggato, quindi sto cercando di capire come ha fatto a sbaggarsi, non ho fatto questo procedimento. Eh, stavo provando dei glitch e un posto mi si è sbaggato. Però non so che dirvi allora ragazzi vi faccio vedere quindi a questo punto io ho un altro posto buggato se vado a aspettate che lo sto cercando se vado per sostituirlo con una elegy non me lo fa sostituire come eh, si vedeva nel palazzo del ceo come vi ho fatto vedere poco, poco fa insomma quindi dovrei fa fare nuovamente lo stesso procedimento di vendere un altro veicolo della clubhouse per far sì che quel posto in garage mi si sblocchi quindi andiamo a vedere Mortaccio non si trova in caso allora vediamo quindi eh, ricapitolando ragazzi se voi vendete una moto della clubhouse vi si sblocca vedete, non venduto, ho trovato il posto vuoto quello che ci avevo buggato e mi dice non venduto adesso vi faccio vedere la house, ragazzi allora se io adesso vado nella house, non avevo posti vuoti nella house. se vado nella house e vado a cercare di comprare una faggio per metterla nella house, eh, mi dice non venduta il che significa che in pratica il posto vuoto che io avevo nel CEO è andato a finire nella clubhouse io ho altri due veicoli che diciamo due posti buggati che sbagherò in questa maniera per il momento anche se cercherò di scoprire come ho fatto a sbaggarne uno insomma che avevo tipo quattro posti buggati e che dire ragazzi non è di molta utilità però magari per quelli che vogliono vedere i garage pieni, pieni zeppi, senza buchi nel garage, insomma, eh, perché magari sono i garage che entrate più spesso nei garage, giustamente, nella Clubhouse ci si va poco, per tutti quelli che vogliono sbaggare i posti nel garage, questa è una soluzione, non è una soluzione definitiva, però potrebbe essere una soluzione momentanea si spera momentanea perché come ho già detto sto cercando un metodo perché mi sono sbagato un po', so ma non ho capito come ho fatto ragazzi quindi spero che questo video vi sia utile spero che, che ne farete buon uso mi raccomando detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti I <laughs>